Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato Ambrosi.it. quest'oggi vedremo come creare in After Effects l'effetto testo che esplode no. Vedremo come realizzarlo in soli 3 minuti, quindi iniziamo subito L'effetto che vogliamo riprodurre in questo video tutorial è qualcosa di simile a questo Un testo che sostanzialmente viene disintegrato o esplode Creiamo una nuova composizione Diamo le dimensioni che vogliamo e inseriamo un testo di prova, per esempio testo. Centriamo il nostro, il nostro testo appena creato e applichiamogli subito l'effetto che troviamo nel, nel pannello effetti predefiniti chiamato appunto esplosione. vedete subito che viene disegnata una griglia che in qualche modo disegna come avverrà la nostra esplosione e nel pannello controllo effetti abbiamo diversi settaggi diverse impostazioni con cui poter lavorare per vedere nuovamente il nostro testo originale dobbiamo scegliere dal menu visualizza la voce con rendering così abbiamo visibile quello che è il nostro testo originale. Senza fare nulla, già vediamo una nostra esplosione già creata e disegnata. Ma chiaramente ci sono molte impostazioni che possiamo andare a personalizzare e ovviamente ad animare. Vediamone alcune. Dal menu Forma possiamo scegliere quale forma avranno i segmenti, i frammenti del nostro testo una volta esploso. Di default è selezionata la voce Mattoni. Ma noi per esempio possiamo scegliere la voce vetro per avere dei segmenti più simili a delle scaglie di vetro, a dei pezzettini di vetro. Possiamo scegliere in quanti frammenti dovrà essere diviso il nostro testo e questo con la voce ripetizioni ovviamente più questo numero sarà alto più l'effetto impiegherà tempo per essere renderizzato di default è 10 ma per questo nostro esempio possiamo scegliere per esempio 50 vedete che vengono generati più micro frammenti possiamo impostare ancora tantissimi altri parametri ad esempio sotto il menu fisica possiamo scegliere la forza di gravità di default è 3 ma potremmo aumentare la forza di gravità in questo modo i pezzettini cadranno a terra più rapidamente o addirittura portarla a 0. Vediamo cosa accade con queste impostazioni al nostro testo di prima. Posso complicare le cose posso eh, rendere questa esplosione un pochettino più custom personalizzata nel caso specifico del nostro testo eh, il nostro raggio di, di azione rimane fermo ma io per esempio posso animare questo raggio di azione animando la proprietà posizione della forza vedete quindi mi posiziono al primo secondo e sposto la mia eh, forza a sinistra Inserisco il primo keyframe, mi muovo di qualche secondo e sposto la mia forza a destra in modo da farle attraversare lo schermo. In che modo questa impostazione influenzerà l'animazione dell'esplosione del mio testo? Vediamolo subito. Grazie per aver seguito anche questo mini tutorial, iscrivetevi a questo canale YouTube e accendete le notifiche per restare sempre aggiornati, c'è anche la pagina Facebook, cercatela su Facebook Fabio Ambrosi e mettete un like. Al prossimo video tutorial, ciao!